Ciao a tutti oggi prepareremo la torta al mascarpone e mele il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa oggi vi faremo vedere come utilizzare il mascarpone impazzito spesso capita di sentir dire che eh, a seguito della lavorazione il mascarpone non ha montato bene o è impazzito questo è il risultato quando il mascarpone impazzisce e di conseguenza non sapendo cosa fare si tende a buttare il tutto noi oggi con questa ricetta vi faremo vedere come utilizzarlo. Gli ingredienti sono mele, farina, uova, mascarpone o mascarpone impazzito, zucchero, sale, lievito per dolci, vanillina, cannella e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cannella e lo zucchero semolato, e li facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10, riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo la farina, Le uova il pizzico di sale e la vanillina chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5 Adesso aggiungeremo il mascarpone, nel nostro caso il mascarpone impazzito. E azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Aggiungiamo il lievito per dolci e lo facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Il composto è pronto. Adesso lo trasferiremo in una tortiera. Abbiamo trasferito il composto nella tortiera, adesso andremo a posizionare le mele. Completiamo cospargendo con lo zucchero di canna. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi statico per 40-45 minuti circa, facendo la prova a stecchino per verificare la cottura. La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Torta al mascarpone e mele. Grazie e alla prossima ricetta.